Ciao, mi chiamo Denis, la S si scrive ma non si pronuncia. Mi chiamo Denis e pubblicavo i video di lunedì. Ma questo lunedì non l'ho pubblicato perché sono finiti i vlog di fine 2018. A meno che recupero qualche hard disk dove li ho salvati senza accorgermene. Perché mi sono accorto di aver fatto un po' di confusione con l'archiviazione e mi sono stati utili anche per capire questo magari li salvavo un po' da una parte e un po' dall'altra mentre mi conviene essere più preciso nel tenere da parte i dati e anche questa è una cosa che mi hanno insegnato questi vlog di fine 2018 e non ero pronto a girare in modo continuativo, stavo facendo altre cose non mi sono organizzato adeguatamente neanche per girare e allora sono qui di giovedì di ferragosto a raccontarvi cosa sta succedendo che il mio canale non è morto <ride> Che ho mancato questo impegno è vero e che probabilmente i video li farò andare in onda di martedì mattina. Ma vi aggiornerò sulla home del canale, dove c'è scritto un nuovo video ogni lunedì. Magari scriverò un nuovo video ogni martedì mattina, che secondo me è un momento più adatto per pubblicare i video. E adesso questo breve video per salutarvi è arrivato alla fine. Ci vediamo martedì prossimo e vedrò di girare o di ripescare qualcosa. Alla prossima, ciao!